È una cosa molto positiva, Cittadini si nasce, questo è il nome del progetto, vuol dire che al momento della nascita si può dall'ospedale stesso fare tutta una serie di pratiche amministrative, incluse il rilascio del codice fiscale e la scelta del medico di fiducia, e così quando poi si esce dall'ospedale il cittadino è già cittadino e soprattutto ha già il medico disponibile. Tutte queste cose sono assolutamente importanti, vogliamo che l'amministrazione sia percepita non come un elemento di difficoltà ma sia veramente percepita come un facilitatore per la vita di tutti i nostri cittadini. Questo è un esempio che va ovviamente a beneficio dei cittadini, ma ricordiamoci va anche a beneficio dell'amministrazione, per cui si rilasciano alcune risorse importanti che sono dentro l'amministrazione per fare altre cose. La digitalizzazione aiuta nel fare queste cose ovviamente ed è giusto che noi utilizziamo la tecnologia per dare facilitazioni ai cittadini e all'amministrazione stessa. I bimbi che nascono in Liguria hanno la fortuna di nascere non solo in un clima meteorologico positivo ma anche per una semplificazione nel momento in cui il bimbo viene alla luce perché dobbiamo far fare questo giro ai neopapà e neo alle mamme? nel momento in cui c'è un lieto evento, perché eh, immediatamente immetterli nella burocrazia? In fondo si può fare, eh, abbiamo tutto digitalizzato, cerchiamo di... Eh, Unire le nostre forze e a Genova ci siamo riusciti e sicuramente ci riusciremo anche in Liguria. Siamo partiti con l'Ospedale Evangelico Internazionale e l'Ospedale di Villa Scassi, che insieme fanno circa 1200 eh, nuovi nati, quindi potrei dire che quella è la cifra, sulla, sulla, la cifra certa. Poi sicuramente siamo di più perché in progress sono entrati dentro l'Ospedale Pediatrico del Caslini, poi è entrato San Martino e sono entrati il Galliera. Quindi Genova a questo punto qui è tutta coperta da questo punto di vista. I eh, risvolti sono talmente positivi per le famiglie e tranquillizzanti anche da un punto di vista proprio della nascita del, del, del neonato che ne è valsa la pena.